Gormiti! Sol, i tuoi guerrieri sono qui per sostenerti. I nostri poteri sono a tua disposizione. Ti ah. ringrazio, fratelli Solak. Oh, che scena stupenda! Tremo tutto per la paura! Ah, ah, ah. Ah. Mettiamo fine a questa follia, Eklos! Eh, Ma che accidenti! Sol ci riuscirà, io ne sono certo! Ah, oh, Non ne sarei così sicuro, cuore mio! Ora mi servirà ogni singolo briciolo di energia che ti resta! Il cuore è troppo potente uh -huh. Titano, ubbidisci al tuo vero padrone Apri il portale uh -huh. <ride> Ecco fatto Ora siamo ufficialmente spacciati Il meteorite ci ridurrà in poltiglia No, sta tranquillo Questo qui ci schiaccerà prima Ragazzi, è stato un piacere conoscervi eh? Eh? Aofi! Kawakai! E ha portato anche i nanetti energetici! Kawakai! Forza, diamoci da fare! Oh, che è stato straordinario! Adesso tocca a voi! Hm. Avanti, guardiani! Ah! Sì, siamo tornati! Uh -huh. Va bene, Iskador! Mostraci che cosa sei capace di fare! Ah! Questo non è leale! Il cuore del Titano! Preso!